Benvenuti in questo è un nuovo video. Oggi ci troviamo qua per un nuovo video e eh, scusate se ho l'outfit st dello stesso video. Ma ho filmato il video lo stesso giorno. <ride> uh, ho il ventilatore qua, quindi non pensate che sia fabulous. Uh, c'ho solo il ventilatore che mi spara un po' di aria in faccia, intanto che sto crepando. Io non ce la faccio. Uh, mi manca il Canada. Ora ho capito perché mi sono trasferita in Canada. Bene, allora oggi, faccia facciamo, uh, uh, uh, uh. oggi facciamo un altro Italy vs Canada uh, e parleremo di cinema. Allora, l'altra volta abbiamo parlato all'ultimo video, ho parlato di matrimonio, ma oggi parliamo di cinema, cioè proprio si passa argomenti così. Bene. ehm... Um... Io ho già fatto un video sui miei 10 film preferiti, tipo di sempre più o meno, e avevo chiesto se volete tipo, faccio dei video perché volevo fare dei video separati sul, sulla Marvel e sulle commedie. Ci sto lavorando su, so che magari mi sono fregata un cacchio, però ci sto lavorando su. <ride> Quindi, allora, oggi parleremo delle differenze al cinema: non che ce ne siano tante, non è che io vivo sulla luna, semplicemente ci sono alcune differenze. Ci sono alcune differenze. Ecco, perfetto. Allora, prima di tutto è il fatto che io vivendo in Canada... Oops. Io vivendo in eh, Quebec giustamente i film lì vengono doppiati in francese uh, e devo, far... devo dirvi subito che eh, spesso in Quebec doppiano eh, i film proprio in Quebec non comprano i diritti del doppiaggio della Francia perché comunque cioè, stiamo parlando della stessa lingua però in Quebec spesso loro preferiscono doppiare eh, molti film almeno un 60-70% dei film che sono stati già doppiati in Francia loro decidono di ridoppiarli fanno bene, quindi diciamo che eh, i film vengono doppiati in francese come in Italia, vengono doppiati in italiano bene, giustamente io odio eh, i doppiaggi cioè li detesto da morire, io sono una traduttrice, detesto, <ride> detesto i doppiaggi, le traduzioni ecco perfetto, abbiamo scelto proprio la carriera giusta eh, no, non mi piacciono i doppiaggi, so che in italiano i doppiaggi sono fatti molto bene, sono d'accordo però... No, cioè i film francesi non me li guardo, ma, ma, ma manco per idea Io non guardo film eh, doppiati tipo da quando non avevo un computer, tipo. Quindi eh, se mi capita di guardarli in tv sì li guardo, però se vado al cinema scelgo sempre in lingua originale. E in Canada, infatti, quello che fanno è che quando vanno al cinema, in Quebec, sto parlando del Quebec perché c'è la lingua francese, se andate in parte anglofona, giustamente vabbè, è anglofona, quindi eh, potete scegliere se vederlo in doppiato in francese o se vederlo in inglese. Questa è una cosa bellissima perché qua in Italia, da quando sono tornata, sono andata a vedere um, Avengers, sono andata a vedere... Um, cos'altro sono andata a vedere? Sono andata a vedere altri film che sono usciti in quel periodo e ovviamente gli spettacoli in lingua erano zero, cioè ce n'era la prima settimana in cui il film esce ci sono tipo due spettacoli forse tipo alle 11 di sera e basta poi dopo la, settim la settimana dopo che è uscito film non ce ne sono più almeno qua uh, a Venezia uh, giustamente c'è un cinema un po' più lontano ma che non è raggiungibile come mezzi di trasporto io qua non ho la macchina quindi giustamente mi toccava solo andare qua in centro città e certo, sono pochi, uh, ci sono pochi posti questa cosa a me dà fastidio perché io dovevo andare a vedermi dei film che non volevo vedere in italiano perché sono abituata a vederli in inglese, tipo Avengers, Deadpool, queste cose qua, non le ho mai viste in italiano e mi farebbe stranissimo sentire le voci. Quindi eh, questa è la prima differenza, ci ho messo tipo 70 minuti per dirla ma ecco questa è la prima differenza. La seconda differenza è che io non so se eh, ci sono ancora alcuni cinema che fanno la pausa, eh, con la, la pausa in mezzo al film, eh, qua non lo fanno più, almeno da quando sono andata negli ultimi film a vedere non, non la fanno più la pausa, però mi ricordo tanti anni fa quando ero ancora in Italia e andavo al cinema c'era sempre la pausa eh, a metà film, eh, che tu potevi so, fare pausa pipì o andare a prenderti qualcosa da mangiare, ecco, a me quella pausa piaceva perché in realtà tipo ogni tanto... Prima di, prima di iniziare il film ancora io mi bevo già la Coca-Cola ma aggiunto il popcorn. Quindi proprio dopo intendevo da pisciare. Ecco, quindi non potevo perché non volevo perdermi il film. E quella pausetta era molto utile. Adesso l'hanno tolta qua. Poi magari fatemi sapere se nella vostra città esiste ancora quella cosa. Perché era magnifica. Ecco, in Canada non esiste, non, esiste, non è mai esistita una cosa del genere. Eh, non... Ehm cioè no, non esiste un'altra cosa per quanto riguarda la lingua inglese qua quando lasciano il film in originale mettono comunque i sottotitoli in italiano ho notato sta cosa che non è che mi danno fastidio però non tanto che mettono il sottotitolo in italiano che magari per le persone che vogliono vedersi il film ma che magari non capiscono tanto è utile mentre in Canada no in Canada non mettono sottotitoli in francese lasciano solo la lingua inglese e fine la cosa che magari tutti vi state chiedendo ma paghi 1000 euro anche lì per un pacchetto di come al cinema sì, sì questa non è non credo differenza non credo si sì, è diversa in ogni città del mondo perché credo che il cinema quando tu chiedi una Coca-Cola o un piccolo popcorn paghi comunque un rene e mezzo. Eh, quella cosa sì, vale anche vale in Canada, sì, sì. Però la cosa bella nel Canada è che spesso ci sono dei ristoranti che sono affiliati al cinema, non so se qua in Italia ci, ci siano, non so, almeno qua io non li ho visti, fatemi sapere se da voi esistono perché magari esistono, io sto dicendo boiate ma in Canada ci sono dei ristoranti che sono affiliati col cinema. Quindi spesso tu compri un biglietto. Uh, e tipo paghi un pochino Cioè hai una specie di deal Come si dice Una specie di deal sì Dove praticamente tu paghi un tot E la cena e il biglietto del cinema E solitamente sono dei prezzi veramente uh, bellissimi Perché se decidi di andare a cena Prima di andare al cinema uh, Top Ecco quindi questa cosa è bellissima Un'altra cosa sono i prezzi dei biglietti Allora io so che qua, uh, qua in Italia Tipo almeno a Venezia, um, il mercoledì costa meno, a meno che non sia il primo giorno di uscita del film, il mercoledì costa meno che tipo 5 euro, una cosa del genere, se no solitamente costa tipo 7,50, 8,50, non mi ricordo, e il 3D costa ancora di più. Mentre in Canada uh, non esiste questa cosa che paghi meno, uh, l'unica cosa per la quale pagheresti meno sono le giornate mamma e figlio, che spesso al mattino loro fanno degli spettacoli per la mamma con i loro bambini, con i loro pargoletti che vanno al cinema, magari mettono un cartone, li mettono dei giocattoli, non so se questa cosa esista in Italia, però in Canada esiste questa cosa che due volte a settimana fanno tipo dei film d'animazione dove possono andare le famiglie con i bambini e li lasciano là. Ovviamente il suono è molto, cioè è molto più basso per metterli a loro agio, così. cioè Gideon si guardano il film, alla fine sono film per bambini quindi. <ride> non so quanto cambi la cosa. Eh, ovviamente non è che vanno a vedersi sì. Iron Man col bambino che gioca no, sono tutti film a prova di bambino a prova di bambino, um, quindi cosa Stavo dicendo? Ah sì, stavo guardando i prezzi dei biglietti. Ecco, uh, in Canada invece l'unica cosa che si paga meno è fino ai 26 anni, quindi io tempo solo fino a novembre, uh, fino ai 26 anni paghi 6,50 dollari, 50, che sono tipo 5 euro, fate conto, uh, fino ai 26 anni paghi questo. Dopo i 26 anni si paga si paga tipo 10 dollari se non sbaglio, che sono comunque 7,50 euro un po' come in Italia, quindi non è che cambia molto però diciamo che fino adesso ho pagato poco il cinema adesso no, no, la cosa per quanto riguarda il cinema sono le date di uscita, allora eh, questa cosa è una cosa che io detesto tantissimo, ovviamente i film escono prima in Europa che in Canada non tutti i film, però quelli più famosi tipo la Marvel eh, i, i film iperfamosi escono sempre prima in Europa e poi in Canada per una questione di copyright che eh, non vogliono che esca prima in America o in Canada in maniera che non ci sia uno stream inglese la gente se lo guarda in inglese poi non va al cinema a vederlo in italiano ecco questo genere di cose quindi spesso e volentieri io ho aspettato due settimane in più per vedere un film tipo per esempio Civil War avevo aspettato due settimane in più Deadpool avevo aspettato tipo una settimana um... Spider-Man pure avevo aspettato due settimane in più. Quindi diciamo che tutti questi film iper famosi escono sempre in ritardo in Canada per questa cosa, eh, e io li odio. Però eh, una cosa positiva è che ci sono tanti film che escono molto molto prima. Per esempio, io mi sono resa conto che solo adesso uscirà Pitch Perfect 3. Se non sapete cos'è Pitch Perfect 3, tipo, fa parte di una trilogia ormai, trilogia, mi sembra di parlare di un film epico, eh, di una trilogia ormai che il terzo capitolo esce adesso in estate ho notato in Italia, mentre in Canada è uscito tipo a Natale. Uh, io questa cosa è rimasta un po' sconvolta perché ho detto, eh, però sono rare le occasioni in cui ci sono uh, questi film che escono tanto tanto prima in Canada e tanto tanto dopo in Italia. Uh, e questo è uno degli esempi, però solitamente a me tocca aspettare un botto per vedere un film tipo iperfamoso che voglio vedere. Per esempio anche Jurassic Park, Jurassic Park è uscito qua a inizio giugno, in Canada esce il 22. Ecco, perfetto. E quindi... Se... Ok ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto Come vi ho già detto, se avete domande Oh Gesù, c'ho il fiatone Tipo, se avete domande fatemi sapere eh, Fatemi sapere qual è la vostra parte preferita del cinema eh, Cosa andrete a vedere al cinema Prossimamente E noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!